Davveri si era costruito una grotta antipanico Mi chiedo dove porti oh, Merda Stiamo per scoprirlo Guarda, tracce recenti. Sono passati di qua. Ci sono parecchie impronte. Procediamo con cautela. Merda. Ci siamo. Dati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Solo un imbecille la userebbe qui sotto. Sì, non sono molto svegli. Oh, oh. Hai delle batterie di scorta? Sì, sì. Ma sono finite in fondo all'oceano. Non voglio sapere. Non vuoi sapere. Uh, oh, uh, aspetta. è Una specie di trappola mortale. Eh, uh, sì. Ma se e gli altri sono riusciti a superarla. Basta seguire le tracce. Oh. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. <ride> Cosa? Al momento la mia unica preoccupazione è non saltare in aria. E... andata. Ah! Oh. Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Sì. Cavoli. Cerchiamo un'altra strada. Proprio ora Merda Forza No cazzo Ehi, hey, hai ancora l'accendino di serro? Sì, ottima idea Andiamo Dai, dai, dai Scarico, è ovvio Ho fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca Tranquillo Ho dei fiammiferi Davvero? Ovvio. Ecco fatto. Oh, scusa. Uh, un attimo. Ciao. Di qua. Ah, ah la mia testa. Grazie, sei stata previdente Uno dei due deve essere Forza, cerchiamo un passaggio Che atmosfera romantica eh? Hai uno... Ehi, hey, promette bene, se ti spingo? Sì Andiamo ah. Ok, forza dai ah. Ok, vieni su Sì. Attenzione. Wow. E questo cosa sarebbe? Eh... Inquietante. Mani che mi derubano. Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia. Questo posto non mi piace. Neanche a me, andiamocene. Piccolo cieco. Ehi, guarda, a Avery avanzavano delle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Sicura? Sì. Odio quando fai la sapientona. Kebe. E questa cos'è? Voleva proprio nessun intruso qua sotto. Ok, sta attenta. Io sei tu che ci sei salito sopra. Ok. Merda. cazzo. Stai bene? Sì, per ora è a posto. Preferisco tenere le distanze. Già. Merda. Stai bene? Sappiamo cosa ha provocato le esplosioni di prima Sì, ora capisco il motivo di tutti questi crolli Nate, ho trovato una scorciatoia Sicura sia una scorciatoia? Mi piace essere ottimista D'accordo Cielo. Every ha decorato anche questa stanza. Altri ciondoli umani. Oh cavolo, altre mummie. Non esplodete, per favore. Vedete, per favore. Ehi, hey, attento. Oh, chiesto per favore! No! <coughs> Questa roba Nate, stai bene? Bene, bene È peccato non avere tappi per le orecchie Sta urlando? Nate, attento Sì Qui Avery ha scelto lo stile egizio Peccato che queste mummificazioni non siano state uh, volontarie Eh, abbiamo ritrovato la pista. Le impronte vanno di qua. Piscatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me. No, calmati, ok. No, calmati tu. Uh, i nostri amici devono essersi distratti Nessuna traccia di Sam Lo troveremo Elena, riparo! le mummie esplosive di Avery. Andiamo a prendere quei razzi. Buona idea. Le bocche che mi infamarono. Non oso immaginare il suo albero di Natale. Non vedo impronte. Forse ci siamo allontanati dal percorso degli altri. Dai, cerchiamo di recuperare. È? Ehi, là. Sembra una chiave. Cos'è quel messaggio? Eh. Vediamo, è di Tew, per i suoi uomini. Possiamo usare la chiave per uscire Fantastica Sul retro ci sono dei simboli. Dai, cerchiamo una serratura. Oh mamma... Per esplodere, eh? Eh? No? Tu invece? Questo tizio doveva essere paranoico. Wow. Oddio, oddio, oddio! Oh! Ok. Avete finito? Ottimi riflessi. <ride> Grazie. Le nostre appese erano più inquietanti Anche questi non scherzano Ah, gli darei un tre su dieci Io dico quattro Ah sì, quattro? Sì, stiamo decisamente scendendo. Ok, un'altra trappola mortale. Già, nessuna impronta da seguire. Detto che ci sono dei simboli sulla lettera. È vero? I simboli corrispondono a quelli sui pari. Hmm. Dio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Ehi, hey, partiamo con il piede giusto Seguimi, d'accordo? Sì, ma fai attenzione Faccio sempre attenzione <ride> Parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario Beh, sai, non ho molta esperienza con le mummie anti-uomo Scusa Fin qui tutto bene? Sì, tocchiamo ferro Meglio di no, magari è manomesso Ah, uh -huh. Sí, justo. faccia tu, Avery. Ecco la nostra via d'uscita. Mio Dio. Questi sono i resti degli uomini di giù. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. E, e amava ancora di più far esplodere le nummie. Eh? Già. Cerchiamo di... Muoverci con cautela. Serratura? Chiave? Ehi, hey, sei una trappola? Beh, non abbiamo molta scelta. Oh, mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Ok <ride> Hai visto? Beh, almeno non siamo saltati in aria Merda Non è che avresti un coltello, vero? No, ma quel tizio ha una spada. Ecco, aiutami a farlo dondolare.